Finalmente, come promesso, passiamo alla seconda parte dell'applicativo per la gestione presenze annuali del 2018. Uh. Le intestazioni delle colonne che ci servono sono giorno della settimana, data, dipendente, entrata, uscita, Totale ore programmate, totale ore lavorate, ore permesse, ferie, recupero, totale ore da pagare, totale straordinari, totale lavoro domenicale, totale lavoro festivo, totale orario notturno, totale orario diurno e totale malattie. Importanti qui... Uh, Trovate tutte le formule, usate. Totale delle ore lavorate un giorno, totale ore da pagare, straordinari, Dom lavoro domenicali, festivo, orario notturno, orario diurno. Uh, a un certo momento troverete sotto una tabella. Anche un piccolo calcolo dei costi eh, e questo è il modo in cui io l'ho calcolato. Costi Intanto ringrazio tutti appassionati di Excel che ho trovato su YouTube per la loro, loro generosità nel distribuire del materiale utilissimo per chi ha bisogno di imparare questo programma. Il primo caso alfonso casegna che mi ha insegnato Excel proprio dalle basi e fine in questo momento tutto cosa so devo a lui Gerardo Zucala pieno di entusiasmo con il suo forum e sempre i video nuovi che come vedrà ho usato tantissimo per questo applicativo, Sergio Pendola che ci ha messo a disposizione un foglio per le ferie. La home page, prima pagina, è semplice da usare. Come vedete sono una moltitudine di pulsanti. Vi spiegherò man mano che le usiamo dove ci portano. Per prima cosa dobbiamo inserire nell'elenco di pendenti i nomi dei nostri dipendenti clicchiamo sopra e arriviamo nella pagina dell'elenco dipendenti io adesso ho inserito mio nome questi nomi saranno riportati in tutte le pagine Oltre all'elenco dei nomi dobbiamo inserire anche le ore contrattuali nel formato specificato. Come vedete, in ogni pagina troverete questa freccetta Home che vi riporterà alla pagina principale. Questi pulsanti della settimana rappresentano gli orari settimanali. Sono applicativi per orario settimanale quali li abbiamo visti nei altri video. Ma per capire bene come sono posizionate le settimane. Dobbiamo guardare un attimo la corrispondenza delle settimane con questo applicativo. Andiamo qua, ogni tanto si può tornare, e vediamo come questo mese inizia dal lunedì alla domenica, questa sarà la prima settimana. Ultima settimana sarà la quinta, che comprende anche l'inizio del febbraio. È importante, in momento in cui passiamo da un mese all'altro, di copiare i dati dell'ultima settimana del mese precedente e riportarli nella prima settimana del mese successivo. Perché così questo applicativo come lavora con filtri basati sui mesi lavorativi, per posizionarsi i dati nel posto giusto dobbiamo avere sempre una partenza da prima settimana. Prima cosa da fare dopo che abbiamo guardato questo, compilare il nostro orario per la prima settimana. Sempre mettendo la postazione entrata uscita una cosa che ho aggiunto l'unica cosa che abbiamo cambiato in questo orario abbiamo inserito questa colonna ore da recuperare in caso in cui le ore programmate sono Uh, meno delle ore contrattuali, rimarranno qualche ora da recuperare. La useremo dopo. Quando abbiamo finito di compilare il mese e la gente inizia ad andare a lavorare, dobbiamo compilare le timbrature. Ora andiamo in presenze dipendenti. questa pagina dove riusciremo a gestire le presenze dei dipendenti ogni settimana ogni giorno si devono inserire uh, la presenza presente, riposo, permesso, ferie, malattia e entrata uscita in, uh, in questo modo sempre con lo stesso formato del... De Colonne da compilare sono la presenza, entrata, uscita, in caso in cui diamo ore di permesso, le ferie oppure recuperiamo delle ore che non le abbiamo programmate. Queste sono le sei colonne che si devono compilare. Il resto del uh, foglio si aggiorna in automaticam automaticamente perché ha delle formule inserite. Il foglio lo protetto apposta per non uh, distruggere queste formule. Di qua si possono rilevare totale lavoro domenicale, totale lavoro festivo, notturno, diurno e le malattie se le abbiamo inserite nel, nella presenza. Per andare da un uh, dipendente all'altro basta slittare qua, la data rimane sempre fissa. Una cosa che useremo Uh, spesso e che ci serve per forza all'inizio del mese è di filtrare i dati siccome qua lavoriamo mese per mese e i dati non si possono recuperare finché uh, non li archiviamo uh, ci conviene sempre di selezionare il mese su cui lavoriamo e andare avanti un mese alla volta adesso abbiamo gennaio se vogliamo vedere febbraio vedremo che non c'è niente di compilare bene, ritorniamo a gennaio diciamo che abbiamo fatto abbiamo compilato tutti i dipendenti per tutti i giorni del gennaio e abbiamo anche finito il mese. Allora troviamo anche all'inizio e anche alla fine questo pulsante che ci farà un report mensile. In che modo? Aprirà un nuovo foglio. Lo È collegato a una macro che aprirà un nuovo foglio. In questo modo. Report del mese. Dipendente. e tutto resoconto del mese. Dobbiamo entrare nell'intestazione. Specificare il mese per cui abbiamo fatto il report. Volendo possiamo inserire anche la data del report. In questo modo adesso possiamo anche stamparlo volendo. Ci daranno 14 fori per ogni dipendente un report. Oppure possiamo esportarlo come un PDF. per inviarlo a chi ce lo richiede. Importante in questo momento è di rinominare il foglio appena aperto questo report, foglio del report, e di rinominarlo in questo modo. report e il mese per cui abbiamo fatto il report. Perché dobbiamo per forza rinominarlo? Perché abbiamo nella prima scheda Adesso torniamo nella prima scheda e vi faccio vedere. Abbiamo questi pulsantini che ogni volta che noi eh, creiamo un report sono collegati a quel report. Se noi adesso clicchiamo febbraio, ci dice un riferimento non valido perché non abbiamo creato ancora il report per mese di febbraio. Invece se clicchiamo gennaio, ci riporta giusto al nostro report. Dopo che abbiamo salvato il report e fatto uh, la stampa o il nostro pdf, dobbiamo archiviarlo. Sotto questo pulsante del report abbiamo il pulsante di archivia dei totali. Cliccandolo entriamo nella pagina archivio, dove sono riportati tutti i totali del report in questa pagina. Importante di fare questa archiviazione solo in un momento in cui siamo certi che il report è giusto perché se no eh, ogni volta che clicchiamo pulsante archivio eh, ci riporta i dati sulla riga successiva. E in caso che non sono giusti, eh, posizionati nel posto giusto, vi ho dato anche la possibilità di cancellare di questo archivio in caso in cui avete sbagliato, Avete la possibilità di cancellare i dati. La stessa possibilità ce l'avete anche con il report del mese. Se per caso vi accorgete che avete dimenticato di specificare qualche mese di ferie, di Uh, malattia o qualcosa potete eliminare il foglio e rifare il report del mese bene Ritorni ritorniamo alla scheda home da uh, anche se nel tu in tutto l'applicativo trovate spesso la freccetta verso la pagina principale purtroppo tenendo conto che questo report è generato ogni volta uh, nuovo, un foglio nuovo, non ho potuto inserire quel pulsante. Così dobbiamo ritornare nella scheda dipendenti e trovare la freccetta che ci porterà verso la pagina principale. Nella pagina principale altri pulsanti che troviamo sono Archivio, che ci riporterà per vedere se abbiamo... Uh, compilato bene il mese e un'altra cosa che questo applicativo ci permette di fare un programma delle ferie così il momento in cui noi specifichiamo le date eh, diciamo 10 gennaio 2018 e alla fine 25 gennaio 2018 in quel momento apparirà una, una riga di colore verde chiaro e ci farà vedere il periodo delle ferie tutti i formati di archivio della programmazione del Ferecosi sono già eh, programmati per essere stampati e, oppure eh, mandati come file pdf. Come vedete qua abbiamo un altro archivio che si aggiorna in automaticamente eh, in automatico con i dati dall'archivio che l'abbiamo creato eh, con report del mese e, e in questo modo è eh, programmato così per poter fare il calcolo annuale dei totali Spero che è interessante, che può esservi utile e aspetto i vostri commenti. L Ultima cosa che vorrei ricordarvi sono dei consigli per l'utilizzo corretto. Il formato delle presenze o dei orari inseriti deve essere questo ora, ora, due punti, minuto, minuto. Non dimenticate di cambiare il filtro del mese nel foglio delle presenze quando passate al mese successivo. E non dimenticate di copiare i valori dell'ultima settimana degli orari in caso in cui il, me il mese inizia in una delle esse. Ricordatevi sempre di rinominare i fogli del report come report mese, Compilate sempre l'intestazione del report specificando il mese del report. Salvatevi una copia in PDF. Ricordatevi di inserire i nomi dei dipendenti nell'elenco dei dipendenti. Se avete delle domande o suggerimenti commentate questo video. Vi ringrazio di avermi seguita. Arrivederci e buona giornata.